Un induttore è un componente elettrico in grado di stabilire un campo magnetico noto in una eh, certa zona dello spazio. Quindi diamo una definizione generale di induttore è un componente elettrico in grado di stabilire un campo magnetico noto in una regione dello spazio. quindi questa è la definizione generale di induttore un caso particolare o perlomeno una forma eh, nella quale molto spesso eh, risulta essere realizzato un induttore è quella solenoidale quindi un solenoide noi sappiamo essere ottenuto avvolgendo un filo conduttore strettamente a forma di, eh, di spire circolari appunto affiancate a formare una bobina questa eh, nell'esempio stiamo dando siano n il numero di spire della bobina del solenoide o della bobina e sia L la lunghezza del solenoide quindi la lunghezza in metri del eh, solenoide da questa noi possiamo definire anche un, un, un numero n minuscolo dato dal rapporto del numero di spire diviso la lunghezza e rappresentano le spire per unità di lunghezza del solenoide. Abbiamo già studiato il solenoide, ricordiamoci il suo comportamento dal punto di vista del campo magnetico che viene prodotto, schematizziamolo in sezione in questo modo, vediamo le spire che compongono il solenoide eh, tagliate in sezione, ipotizziamo che la corrente I entri in, da questo lato del solenoide quindi la parte alta la parte superiore delle spire delle, che vediamo in sezione sarà interessata da una corrente entrante nel piano del disegno mentre la parte in basso sarà interessata da una corrente uscente dal piano in queste, eh, con questa eh, schematizzazione il noi sappiamo che il campo magnetico prodotto dal solenoide se lo supponiamo ideale oppure se ne consideriamo soltanto la parte centrale ha un andamento di questo tipo con le linee del campo di induzione B orientate in, in questo modo e sappiamo che per il solenoide ideale il valore dell'induzione B all'interno del solenoide è costante ed è data da μ 0, 0 la permeabilità magnetica nel vuoto se il solenoide appunto lo ipotizziamo avvolto nel vuoto per il numero di spire n per la corrente I che eh, percorre il solenoide diviso la lunghezza L quindi siccome n fratto L l'abbiamo definito come n minuscolo le, le spire per unità di lunghezza questo è uguale anche a mu con 0 n minuscolo per, per I e questo sappiamo essere il comportamento del solenoide adesso di un induttore eh, come in questo caso appunto un componente vedete solenoide in grado di stabilire un campo magnetico di valore noto dato da questa espressione se lo facciamo percorrere da una corrente di intensità I per eh, un induttore eh, di questo tipo o in generale comunque per un induttore viene definita la sua caratteristica l'induttanza dell'induttore dell L, indicata con la lettera maiuscola N L come data dal prodotto per il numero di spire dell'induttore per il flusso concatenato del, eh, con l'induttore diviso la corrente che sta determinando la creazione del campo magnetico la, mh, questa definizione, dove abbiamo detto che, allora, per ordine, quindi questa è la definizione di induttanza. Da questa possiamo anche ricavare l'unità di misura di L dell'induttanza, allora abbiamo N il numero di spire, quindi una grandezza adimensionale, FI con B è il flusso concatenato con la singola spira, quindi è dato da Tesla che sono l'unità di misura dell'induzione per metri quadri che è la superficie metri quadri scusate, che è l'unità di misura della superficie della spiga stessa diviso la corrente I, quindi diviso ampere, e a questa unità di misura viene dato il nome di Henry, indicato la lettera maiuscola H ed è l'unità di misura del, dell'induttanza dell'induttore, vediamo di esplicitarla adesso nel caso eh, del, del solenoide che stiamo prendendo in considerazione, quindi il, il flusso concatenato con la singola spira sarà dato da b per l'area della, della spira quindi abbiamo detto che siccome b è mu 0 n per i sarà mu 0 N numero di spire per unità di lunghezza I per A la superficie della spira e quindi avremo che N fi con B che è il flusso concatenato sarà dalla precedente N fi con B sarà uguale a L per I e questo rappresenta appunto il flusso concatenato con la bobina con il nostro solenoide se adesso andiamo a eh, sostituire quindi all'espressione di L come n fi con b fratto i quello che sappiamo quindi eh, fi con b è b per a quindi sarà n b per a quindi andiamo a sostituire il flusso con B in questa espressione, quindi sarà uguale a n mu con 0 n I A fratto I quindi vedete che la I della i a numeratore e a denominatore si semplificano, quindi rimane n mu con 0 n per A poi però sappiamo anche che eh, siccome n fratto L è uguale a n minuscolo quindi n il numero di spire è n per L n minuscolo per L quindi se andiamo a sostituire a quindi da, da questa deriva che n è uguale a n per L e se andiamo a sostituire questa espressione qui nella qui otteniamo n l mu con 0 ancora per n per a, quindi raccogliendo abbiamo mu con 0 n quadro l per a ed è l'induttanza del, del solenoide. L'induttanza del solenoide è esplicitata soltanto eh, rispetto a, a, alla geometria del solenoide stesso, perché compare la permeabilità magnetica nel vuoto come costante il numero di spire per unità di lunghezza al quadrato per la lunghezza del solenoide per eh, l'area del, della superficie della, della singola spira che compone il solenoide da questa noi potremmo anche definire l'induttanza per unità di lunghezza del solenoide come L fratto L, quindi dividendo la precedente per L otteniamo con 0 n quadro per a e questa è l'induttanza per unità di lunghezza del solenoide quindi da tutte queste relazioni dalla definizione di induttanza, noi siamo in grado di eh, realizzare un componente elettrico in grado di eh, stabilire un campo magnetico B eh, noto, scelto, imposto da noi come eh, valore di progettazione diciamo, del, del nostro induttore realizzato come se fosse un solenoide.